Nella mia routine, tra i miei mille cliché, mi sento una basura, senza un savoir-faire. Riscontro un certo char, grazie al mio papillon, rimuovo il tet a ma è la solita Sono qui per uno stage, lavoro con bon ton, ma ormai le sono frie, mi assunse come chef. So fare le brioche, vi servono le baguette, guardate il dépouillato. Sicuro che le joy gioi ma se vista splendida elito, Sto creme caramelle, non era nel menù. Gli porto le scarpe al nostro ambiente. Un attimo e voilà! In tavola è il cappè, mi ma so che schifo è Pablo, ma guardi un po' monsieur, ma si mangi stupide, Dobbide. Poi è eh, un déjà vu, lui era della presa, spigliò dalla sua crusla, venne poi lo scudo scu Cos'è cavare, Ci fece un reportage, invio un reclamio, cercai un ero in Non culo sac, non sono una super importante, come uno sciampio, scappai dalle quali Nella mia routine, tra i miei mille cliché Mi sento una bajura senza un savoir-faire Riscontro un certo shell, grazie al mio papillon Rinnovo il tet a tet, ma è la solita gaffe Cambiai identikit, andai dal mio buffer, Mi fa un grande coupage, sentivo il magic, Ma quanto sei mignone, ma grazie mia madame Parliamo sul sofà, o dietro il separato Le regalo un Le faccio da chauffeur Lei mi tratta da vigne Ma mi lascia surdo pì, Non era la mia famiglia ritorna a la routine chapò